Ciao a tutti, nel primo video di questa serie sugli strumenti a supporto dei progetti Wikimedia abbiamo visto come è possibile andare a realizzare una lista di oggetti presenti su Wikidata o Wikipedia tramite il template WikidataList. Adesso invece ci chiediamo quanto eh, questi contenuti pubblicati sono in realtà utilizzati. Per fare questo scegliamo una categoria, quindi andiamo sul nostro browser e prendiamo ad esempio la categoria de, su Wikipedia dei Castelli dell'Abruzzo. Questa è una categoria che è organizzata per province, all'interno di ciascuna provincia abbiamo sia singole pagine sia ulteriori sottocategorie. Ci domandiamo quanto i contenuti all'interno di questa categoria siano in realtà visualizzati. Quindi categoria radice, categoria delle province, sottocategorie per ciascun castello, sono tre livelli di analisi che vogliamo fare. Di strumenti ne abbiamo più di uno. Se noi facciamo una ricerca su un motore di TourForge, ci accorgiamo che Wikimedia ha un sito che ospita tutto un insieme di strumenti all'interno del quale possiamo andare a scegliere quello che è più di interesse. Cominciamo a chiederci, ad esempio, quale sia la visualizzazione totale delle pagine all'interno di questi tre livelli di categorie in un determinato intervallo di tempo. Per fare questo c'è uno strumento che è Three Views, dove andando a specificare il periodo di osservazione, quindi nel nostro caso scegliamo febbraio 2020, qual è il progetto, quindi nel nostro caso Wikipedia in italiano, e qual è la profondità di analisi a partire dalla categoria di origine, che abbiamo detto vogliamo prendere i castelli dell'Abruzzo. Avviando questo strumento vediamo che come risultato c'è una lista di pagine e per ciascuna pagina vediamo quelle che sono state le visualizzazioni all'interno del periodo. Questo però è un numero totale che magari potrebbe essere influenzato da uh, picchi di interesse, magari perché del, di, quest, di uno specifico castello si è parlato all'interno di un programma televisivo e quindi le visualizzazioni sono aumentate nello specifico periodo rispetto al valor medio. Quindi ci farebbe comodo avere uno strumento che ci dia l'andamento giornaliero delle viste, e questo strumento è PageViews. Page Views, page views analogamente al precedente, specificando quello che è il periodo di osservazione, il progetto e andando a elencare quelle che sono le pagine che vogliamo analizzare, quindi nel nostro caso prendiamo la pagina del castello di Rocca Calascio e eh, del castello di Rocca Scalegna, dall'andamento temporale e qui ci accorgiamo che effettivamente mentre per quello che riguarda Rocca Calascio, l'andamento chiaramente con tutte le fluttuazioni giornaliere è abbastanza co costante e quindi il uh, valore medio che abbiamo visto è significativo della vis delle visualizzazioni di questa pagina. Per quello che riguarda Rocca Scalegna c'è stato un picco per alcuni giorni che chiaramente ha influenzato il valore medio che invece è in realtà è più basso di quanto indicato. Allora, questo chiaramente è molto utile perché ci fa capire quanto i contenuti sono utilizzati, ci permette di confrontare pagine simili per vedere quali funziona meglio rispetto ad altre, ma vorremmo poter fare la stessa cosa anche per quello che riguarda le immagini. E qui abbiamo un altro strumento che è Glamorgan, che funziona in maniera del tutto analoga, quindi anche qui dovremmo andare a dire quella che è una categoria radice, quindi prendiamo l'equivalente su Commons dei Castelli dell'Abruzzo e indicando anche qui il periodo di osservazione, quindi facciamo la stessa analisi sempre per febbraio 2020 con un livello di profondità analoga pari a tre sottocategorie e eh, avviando lo strumento abbiamo una lista di immagini che eh, sono organizzate per numero di viste, quindi ancora una volta la più visualizzata è un'immagine relativa a Rocca Calascio, con 77.000 viste complessive del periodo, ma è molto interessante andare a vedere dove questa immagine viene utilizzata. E ci accorgiamo che eh, il risultato è influenzato non tanto dalla pagina relativa al singolo castello, ma dal fatto che questa immagine viene utilizzata su pagine più generali, quindi ad esempio la pagina in inglese o in italiano della regione, che chiaramente ha una probabilità di visualizzazioni maggiori. Quindi eh, entrando nel dettaglio di queste informazioni, chiaramente riusciamo a capire meglio che cosa è presente, come viene utilizzato, cosa funziona meglio di altri e quindi migliorare i contenuti che sono pubblicati. Questi sono solamente tre esempi, se andiamo sulla home page del server che abbiamo utilizzato per le, i tool precedenti, troviamo una lista di strumenti che conviene andare a vedere per verificare se magari troviamo qualcosa che è più adatto alle analisi che noi vogliamo fare.